La mente è umana, è un fenomeno complesso che costruisce le emergenze, non solo le subisce. Proprio perché la mente è padrona dell'emergenza, noi sappiamo anche come fare per diminuire gli effetti negativi che a volte incontriamo in questi processi. L'ansia, l'incertezza, lo stato di disorientamento, di tensione, la conflittualità che aumenta, per esempio, anche in questi giorni, essendo tutti costretti nella propria libertà, in spazi ristretti. Ebbene, abbiamo alcune esperienze, strategie concrete mo molto efficaci. Eh, innanzitutto eh, io chiedo alle persone in queste situazioni critiche di provare a guardare al futuro. La domanda è qual è il tuo immaginario, che cosa immagini? per capire esattamente di cosa la gente ha paura. Non crediate che tutti hanno paura delle stesse cose. Il virus, ad esempio, sembra uguale per tutti, ma ognuno ha esperienze, risonanze, età diverse, prospettive diverse e la paura ha sfumature diverse. Se non sai esattamente che cosa c'è nell'immaginario delle persone, quali sono i desideri e i fantasmi, è difficile anche essere efficaci nel tranquillizzare. In secondo luogo, dopo aver dato uno sguardo al futuro, la proposta, ad esempio, è quella di guardare il presente e concentrarsi sul presente. È nel presente che possiamo fare qualcosa. È il presente che distingue la paura dall'ansia, che poi è la paura del futuro. Ebbene, lavorando e concentrandosi sul presente, la domanda è che cosa posso fare io personalmente subito di concreto e di efficace. Poi, senza fretta. Però vale la pena di iniziare a farlo, perché facendo qualche cosa di concreto le persone acquisiscono empowerment, cioè tornano a essere padroni della propria vita.